Sinergia 2019 è l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi e sono in compagnia di Mattia Colantuoni, responsabile commerciale di Wikicasa. Ciao Mattia, e ti chiedo guarda, subito un commento a caldo su questo pomeriggio. Ciao Gerardo, intanto ti ringrazio per, per l'invito e sono contentissimo di essere qua, di rappresentare Wikicasa per la prima volta a Sinergie. Sono rimasto piacevolmente sorpreso sia per la qualità degli interventi, quindi degli altri relatori, sia soprattutto per la quantità e per la qualità anche della sala, perché oggi erano presenti in sala, penso, le migliori agenzie d'Italia, gran parte di quelle, Secondo quindi, quindi sì. veramente complimenti perché non è semplice portare gli agenti immobiliari in sala, lo sappiamo, sì, sì. se riuscito complimenti. Grazie. Allora, durante il tuo speech hai trattato un tema interessante eh, che riguarda proprio i portali immobiliari che si stanno via via avvicinando alla transazione. Si riduce da un'esperienza a Madrid al Property Portal Watch che ti ha regalato un sacco di informazioni. Qual è la situazione in 30 secondi? Ma è innegabile che questo è un trend che sta riguardo il settore immobiliare, in particolare sui mercati esteri ma che sta prendendo piede anche in Italia, ormai diversi... Eh, nuovi servizi, nuovi progetti stanno facendo real estate, dagli ibuyer all'agenzia immobiliare online, non crediamo che ora come ora sia un reale pericolo per le agenzie immobiliari italiane che lavorano con qualità e quindi quelle realtà strutturate, ma è innegabile che questi nuovi player avranno un ruolo importante in futuro e avranno una fetta di mercato, quindi questo è innegabile. Wikicasa. Cosa, cosa può raccontare, cosa può dare agli agenti immobiliari? Questo è il momento dello spot, è eh? magico. Assolutamente sì. sì. Allora, come ho detto prima, gli agenti immobiliari hanno una sola arma per difendersi, anzi due. Quindi la prima è formarsi, continuare a dare valore aggiunto al, uh, ai clienti. La seconda è di dotarsi di eh, strumenti che siano tecnologicamente avanzati, ma che soprattutto che valorizzino la figura del professionista. Noi in Wikicasa siamo sicuri che il processo di compravendita vedrà ancora protagonista l'agente immobiliare. E quindi il nostro obiettivo è dare un valore aggiunto agli agenti immobiliari mettendoli come protagonisti nella transazione. Quindi questo è il nostro obiettivo. Grazie mille, allora ci vediamo per l'edizione 2020. Saremo presenti, una promessa. A presto. Ciao.